Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ho fatto un sacco di contenuti, non che siano così tanto utili, però vi voglio compagnia sia su TikTok che su Instagram e su Facebook, quindi se volete seguitemi su tutti i miei social network, che vi linkerò qua sotto, non proprio link per il proprio, ma i nomi, i nomi dei miei i nickname dei miei social network. I miei, Instagram, TikTok e via discorrendo, come Facebook e, e Instagram, e vabbè, quante volte lo ripeto, comunque ci siamo capiti, <ride> dunque, voleva essere un video di trucco, però non sono riuscita a fare video di trucco, però al, al, al momento farò solamente video di chiacchiere, non so parlare, vabbè, non riesco proprio, vabbè, lasciamo siamo perdere, dunque, voi come state? e la prima che ve lo chiedo, nessuno mi risponde mai, ma vabbè ehm, dunque, io so che vi da fastidio questo mal di mare così, ma non ci posso fare niente ehm, ebbene sì ragazze, ehm, io sto cercando di fare i più video possibili e non le faccio tutti i giorni perché non so quanto riuscirò a fare i video tutti i giorni ma almeno ci provo, non mi intento di farli Ehm Appunto, questo è un video di chiacchiericcio, dove, dove mi mostro così senza trucco senza inganno, ma vabbè. Aspettate un attimo, un secondo, perché ho queste sopracciglia, non mi posso proprio vedere. Me le asciugo e me le faccio, un attimo solo. Ok, eccomi qua, mi sono dato una bella sistemata, potevo pensarci da prima. Scusate un po' per l'attesa, però, così non potevo vedere. Mi sa che mi sono anche truccata, anzi, senza ecco, mi sa. è proprio così, questo ciuffo così non lo posso... Vedete, ok, mi ha dato anche una leggera conciata i capelli. Non so cosa si possa vedere, ma è così. E mi ha dato una leggera conciata i capelli. Poi mi sono anche un po' truccata. Anche se so, so già che il trucco si scioglierà in un anno secondo, ma non ce ne importa niente. A noi, meglio truccate che sciottone del tutto. Non ho messo né mascara né niente, ho, messo, ho solamente messo un po' di correttore, nelle occhiaiacce che ho, un po' di correttore da destra manca, un po' di cipria per settare il tutto, per fermare tutto il correttore, se no se ne va a zonzo sulla mia faccia, e ho messo un po' di eh, bronzer, null'altro, un po' di burro cacao, che poi non è burro cacao, ma la bella della Valentina Ferragni, ho rifatto le sopracciglia che già si nota, che penso che sia nota meglio, che le ho fatte non le ho fatte benissimo ma a me non mi dispiacciono come le ho fatte e quindi wow, top, ci piacciono e quindi ragazzi sono felice, sono contenta, felicissima da non so quanti peli della pelle mia, pori della pelle mia, peri, cosa succede? Vabbè, pori della pelle mia, si vede la mia felicità ma sono felicissima quindi che bello, sì, e vai, mi sono bella truccata, non definitivamente perché avrei voluto mettere un bel po' di eh, mascara, un ombretto, adesso mi direte perché non l'hai fatto? Perché non lo fai aspettare troppo. Voi direte, eh, vabbè, chi ti vuole ti seguo, chi no, vada dall'altra parte, vero avete ragione voi, però a quel per rispetto di chi mi viene dall'altra parte che mi aspetta chissà quanto è bene che io vi faccia aspettare di meno, specialmente quando mi sto truccando, se uno, oggigiorno uno vuole più trucchi veloci e sicuri, più svelti da fare, specialmente se uno deve andare al lavoro o a scuola o all'università, vabbè scuola all'università è la stessa cosa, comunque se uno deve andare all'università vuole un trucco veloce, per il lavoro altrettanto, quindi da qui in avanti penso che se riesco faccio un trucco veloce non velocizzato ma un trucco che mi permette di non è che permette a me ma soprattutto a voi di realizzare un trucco in non so quanti secondi tipo non dico proprio il primer perché non so che si mette un primer la mattina ho i miei dubbi ma almeno un correttore una crema, crema base un correttore una cipria il rossetto quello che è e poi il burro cacao per idratare bene bene bene le labbra e basta e vi stavo dicendo dunque che praticamente uno per la mattina non è che ci deve mettere sa so quanto per truccarsi basta una pena di burro cacao idratante per le labbra mascara ombretto anche un ombretto matita quello che è e poi mascara blush o terra, quello che preferisce, quello che preferite voi e siete a posto e siete pronti per andare a lavorare o anche all'università. Ma all'università il lavoro è la stessa cosa, almeno penso che sia così perché lo studio è come un lavoro, è un bagaglio per prepararsi al, al lavoro, quindi anche lo studio, come, ops mi stavo dando una, un va anche lo studio penso che eh, sia fonte di lavoro per il proprio cervello, ovviamente. Mentre anche il lavoro è un, uno studio. e Insomma, c'è sempre da imparare. Cosa sì, cosa uno fa? O la impara o la impara. E lì, eh, non si sfugge. Sto dicendo cose scontate, ma è vero. E sì ragazzi, è la verità è niente. Io vi auguro adesso buon pranzo perché non so quanti minuti ho parlato per 6 minuti e va bene così. Seguitemi dunque su YouTube come avete fatto anche nell'altro canale YouTube che tanto non so quando mettere contenuti perché non lo so. Su TikTok, Instagram e Facebook. Ciao, a presto, un bacio. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, un commento e iscrivetevi. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Ciao. Ciao.